Nell'incantevole scenario di Villa Bruno all'interno della Biblioteca Comunale Alagi, questa sera un evento straordinario, un libro meraviglioso scritto da Salvatore Biazzo, 60 DD dopo Diego, tantissimi gli ospiti, oltre a Diego Maradona Junior, Giorgio Zino, Sindaco, Pietro De Martino, Assessore alla Cultura, Peppe Volio per parte, famosissimo vignettista Enzo De Caro, amico. Straordinario, anche creatore della Smorfia insieme a Massimo Troisi, Giuseppe Bruscolotti, Diego Armando Maradona Junior come avevamo detto, Modera Saverio Russo. Seguiti il servizio un'idea meravigliosa quella che hai avuto. Questo libro è un percorso vero e proprio allora. Di Maradona eh, tutti sanno tutto, per cui eh, chi vuole immaginare che, che, che il libro sia una biografia si sbaglia. Il libro è un'emozione. L'emozione che prende una persona qualunque di qualsiasi squadra il giorno nella notte dell'incredulità, quando si sa che Maradona è morta e nessuno ci vuole credere. E quello è il momento in cui si illuminano gli stati di tutto il mondo improvvisamente, quasi che ci fosse stata una telefonata tra tutti e non c'era stato niente, una specie di tantamo, qualcuno ha ritenuto che lo stadio illuminato potesse in qualche maniera ricordarlo, allora da quel momento in poi io comincio a raccontare, naturalmente avendo inseguito Maradona per, per diversi anni, nei sette anni a Napoli ma anche un anno prima e due anni dopo, è chiaro che rivelo anche dei retroscena sulla sua vita privata sulla sua vita personale e soprattutto cerco di recuperare l'immagine perché eh, nell'immaginario collettivo passa Maradona è uguale droga, è uguale cocaina le cose non stanno proprio così però non voglio anticipare niente, è meglio leggere il libro Pietro De Martino, assessore alla cultura qui a San Giorgio a Cremano finalmente oltre ai tantissimi eventi già vissuti un evento straordinario sì, un evento straordinario ricordiamo Maradona Maradona Oltre ai successi calcistici che tutti conosciamo, per me è stato un momento di riscatta per il meridione, per il popolo campano, quindi lo ricordo tutto questo aspetto, con molto piacere.